Sì Presidente, io volevo intervenire in, eh, in dichiarazione di voto però è la stessa cosa Insomma, diciamo Beh. che posso tranquillamente esprimere qui la mia opinione ma innanzitutto ci tengo a precisare che eh, non, come qualcuno ha detto non c'è nessuna puzza qui eh, la puzza si sentiva forse precedentemente <ride> questo è un importante provvedimento di, ri di ripianificazione che eh, si inserisce in un quadro di indirizzi politici formulati da questa amministrazione con il programma strategico che eh, punta a contenere il consumo del suolo attraverso l'eliminazione le dei piani non attuati e a, creare, e a privilegiare il comportamento dei piani già in attuazione e con lo schema di assetto generale dell'Anello Verde in cui quest'area è, è cui questa area è riconducibile. Infatti la ripianificazione è volta a destinare l'area a verde pubblico e servizi, eh, servizi pubblici di livello locale, eh, affinché si realizzi la continuità passeggistica ambientale e funzionale tra l'ambito sottoposto a tutela archeologica denominato Ad Duas Lauros e il contesto urbano che è fortemente urbanizzato e densamente abitato. Trattandosi di un ampio spazio libero non edificato lungo via dell'Esere, si pone come possibile collegamento con uno dei polmoni verdi della capitale. Quindi è una importante delibera che muove dalla chiara volontà politica di contrastare la manovra di densificazione dei piani di zona ereditata dalle precedenti amministrazioni, come ha detto giustamente l'assessore prima, che era basata su un aumento della popolazione. Sovra, decisamente sovrastinato e eh, si aggiunge, eh, aggiunge un altro comunque aggiunge un altro tassello nel percorso di riordino che è finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico e al ripristino della legalità per questo eh, noi voteremo assolutamente a favore questa delibera, grazie